Ciao a tutti, siamo qui all'Assemblea Regionale Siciliana e il martedì il 23 di questo mese c'è stata l'ultima seduta di questo Parlamento. Siamo stati un buon daffarati, però io ci ho pensato in questi giorni e ho detto ma io la devo raccontare quello che è avvenuto, devo, devo raccontare a tutti quelli che mi seguono, che ci seguono, che seguono il movimento. Anche perché raccontare quello che avviene dentro l'aula è importante perché poi fuori a voi le informazioni vi arrivano filtrate, vi arrivano trasformate, poi magari scopri che qualcuno che fuori racconta che vuole salvare il territorio, che vuole difendere i cittadini dai mostri, poi magari poi dentro il Parlamento si comporta in maniera completamente diversa. Allora è un paroliere, uno di quelli che racconta ma che poi alla fine ha, ha, ha, ha i fatti però poi non ci arriva mai ed è la storia appunto che vi voglio raccontare che è quella che è avvenuta martedì martedì si discutevano noi siamo qui in emergenza rifiuti eh, siamo in emergenza rifiuti in Sicilia perché fra una ventina di giorni saremmo sommersi dai rifiuti qualcuno mi dirà cioè, vabbè ma io l'ultima volta sono stato in Sicilia per chi viene da fuori o magari qualche siciliano dice ma veramente lo siamo già cioè io ho sempre vista la monnezza sì perché questa è una eh, situazione emergenziale che però non è stata mai risolta, che dura ormai da vent'anni. Non è mai stato fatto un piano di rifiuti regionale, non è mai stato attuato un piano che possa finalmente dare alla, alla Sicilia e ai siciliani la possibilità di fare una raccolta differenziata seria, vera ma qua è tutto quello che noi avevamo proposto in campagna elettorale Giabbiero Trizzino, Angela Foti, Valentina Palmeri insieme a tantissimi luminari siciliani, professori, tecnici, professionisti che ci avevano regalato la loro esperienza avevano redatto un piano regionale dei rifiuti che noi avremmo cominciato a mettere in, in, in atto il giorno dopo che, eh, che avessimo vinto le elezioni hanno vinto gli altri non è un problema questo però gli altri è 100 giorni che si girano i pollici e non stanno assolutamente facendo niente allora noi abbiamo cominciato a fare un po' di mozioni su, eh, su questo tema dei rifiuti e volevamo impegnare il governo a fare delle azioni e sono venuti fuori alcuni temi che sono anche interessanti alcuni sono particolari di una parte del territorio altri sono di astrazione generale riguardano tutta la regione il presidente della regione quando è intervenuto alla fine praticamente, ha detto che sì è vero il problema è stato negli ultimi vent'anni sia del centro-sinistra che anche del centro-destra quindi lui si assume anche la responsabilità per quelli che hanno governato certo i 5 Stelle dicevano che hanno governato la regione dice però dove governano praticamente sembra la società territoria la demagogia quella spicciola che non serve assolutamente a niente io glielo ho ribattuto immediatamente indietro la palla perché gli ho detto presidente Mosumeci, lei oggi sta dicendo che il problema è della regione faccia capire perché a Roma il problema non è della regione ma invece di un singolo comune perché è chiaro che è della regione lì a Roma Pinuccia Montanari il nostro stesso all'ambiente ha denunciato più volte che il piano regionale dei rifiuti la regione Lazio non l'ha mai messa in pratica e non l'ha mai portata e per cui senza una dovuta organizzazione, una dovuta gestione dei rifiuti a livello regionale, una città da sola Roma come anche Palermo soffrono con i rifiuti per strada, perché non hanno più dove portarle. Quello che sta avvenendo qui è quello che avviene là. Ed è chiaro che non ti puoi scrollare la responsabilità di dosso, la responsabilità è della regione. Zingaretti ci sta facendo la campagna elettorale contro il Movimento 5 Stelle. Poi il PD fa i, gra i grandi colpi di teatro, quando chiama Bonaccini, il presidente dell'Emilia Romagna, D'Alfonso, il presidente dell'Abruzzo, a dire aiutiamo noi Roma, loro, loro che ci hanno sempre guardato. Per cui gli ho ribattuto indietro e gli ho detto Badi quando parla perché rischia la Presidente della Regione di dire delle grandi inesattezze, ci perde anche la faccia, eh, perché evidentemente c'è davvero una roba da dilettanti dire una cosa del genere. Il giusto discorso è invece quello di dire che è la regione che deve organizzare il piano gestionale regionale e dare a tutti i comuni la possibilità. Se poi c'è un sindaco inefficiente che non fa la raccolta differenziata, quelli poi sono altri argomenti, ma non mi pare che sia il caso di Roma o di Virginia Raggio o di qualunque altro comune che il Movimento 5 Stelle gestisce. Ma veniamo a noi! La prima mozione che è la numero 1 firmata dal Movimento 5 Stelle, la numero 1 firmata dal Movimento 5 Stelle, tutto il Movimento 5 Stelle è qui, c'è qualche altro eh, gruppo che si è unito alla firma. cosa riguardava? Perché questo è importante a livello territoriale, sono gli amici di Aggira dove vogliono fare una discarica, infatti era il ritiro in autotutela, impegniamo con questa mozione il ritiro in autotutela, del, di un decreto assessoriale, il 403 GAB, del 25 ottobre del 2007, che dava possibilità appunto a costruire una super mega discarica in quel territorio. Territorio che vive chiaramente agricoltura, di agricoltura, di, di, di allevamenti, territorio che è di una bellezza inenarrabile, il centro Sicilia per chi l'ha visitato, per chi ci vive, sa benissimo di cosa parlo, ed è una cosa interessante. Ed è molto bello vedere come, e questa discarica numero uno guardate bene io mi sono preso degli appunti perché devo capire dove, dove è il video Perdonerete, non me lo ricordo in questo momento ok quella di Agira è la e il video è questo qua il secondo perché vi faccio sentire le parole del presidente della regione e dopo vi faccio vedere come hanno votato in aula brevissimo il presidente della regione sulla discarica di Agira in aula ascoltatelo si è parlato della discarica di Agira. Sulla discarica di Agira siamo intervenuti come governo assai in tempo utile. Come sapete c'è già, è stato detto, un'autorizzazione di Abbas rilasciata sotto il precedente governo manca l'autorizzazione AIA perché quella discarica possa entrare in funzione questo governo ha bloccato la procedura già da diverse settimane perché su questa pratica vogliamo vederci chiaro. Tutti gli atti sono già pervenuti alla Presidenza e noi vorremmo che la Commissione, quella stessa che ha concesso l'autorizzazione, tornasse a riunirsi per un esame molto più approfondito, molto più oculato, molto più serio ed eventualmente provvedere alla revoca di quel parere, di quella stessa commissione che non si è presentata pare in maggioranza dei suoi componenti in autotutela. Ok, l'avete sentito, quindi in buona sostanza ad ascoltarlo insomma si, come dire, tiri uno sospiro e sollievo, se sei un firmatario di una mozione di un ritiro in autotutela, senti le parole del presidente della regione che parla di attenzione abbiamo fatto abbiamo bloccato adesso vedremo dobbiamo approfondire e tutto quanto dici beh allora eh, stiamo parlando la stessa lingua e quindi quando metti in votazione questa mozione qui che è la numero uno la prima, la prima firma è di Elena Pagana che è la nostra deputata regionale di quel territorio lei è di Troina ma gira praticamente nell'ennese a due passi che pensi? Cioè, sicuramente dice quando vai a votare allora adesso lo approveranno quindi mozione 1 verbale di votazione effettuata col procedimento elettronico e registrazione dei nomi, votazione palese nominale la seduta 11 del 23 gennaio 2018 alle ore 21.47 quindi la votazione della mozione si votava l'oggetto la mozione numero 1 lo vedete? Cioè, è incontrovertibile questo è il foglio della votazione e guarda che succede? seguitemi qui con la penna il presidente dell'assemblea regionale in quel momento chiede il parere del governo e tutti rimaniamo sborditi perché il, il presidente Musume ci si alza e fa parere contrario contrario alla mozione noi diciamo ma come parere contrario? App abbiamo, finito, abbiamo appena finito di ascoltare le sue parole che era assolutamente d'accordo, e diceva ste le stesse cose che stava dicendo la mozione e invece si va al voto, noi chiediamo il voto elettronico quindi registrato, votano sì. votano sì alla mozione tutti quelli del Movimento 5 Stelle, alcuni componenti del Partito Democratico ma sono tutti qui, votano no tutta la maggioranza compreso il Presidente Musumeci, votano no. Allora, quando sento, quando sento qualcuno che mi viene a raccontare che dobbiamo fare le cose, noi siamo pronti a collaborare, però questa è davvero una grande E allora, a tutti i cittadini di Agira, alle persone che in quel momento stavano manifestando fuori, c'ho cioè il gobbo Samuele che mi Cioè, erano venuti 300 cittadini da Agira con i pullman noi abbiamo allestito eh, un piccolo camioncino con, eh, la possibilità, con uno schermo sostanzialmente gli abbiamo fatto seguire l'aula. E loro per primi si sono accorti di quelle parole hanno detto beh, che belle quelle parole del Presidente, finalmente c'è un'unità di intenti alla politica. Poi arrivi invece e bocci la mozione, perché la mozione poi, per effetto di questa cosa, l'esito qual è stato? I presenti 55, votanti 54, la maggioranza da raggiungere per approvare la mozione è di 28. I favorevoli eravamo 24, i contrari erano 30. E la mozione del numero 1 è stata respinta e quindi non è stata approvata. Per cui a voi amici di Agira, a voi amici dell'Ennese, non vatevi più a raccontare balle da chi viene nei vostri territori vi viene a raccontare che la discarica... I fatti contano, non le parole. Delle parole siamo stanchi. È stata una politica negli ultimi vent'anni fatta di parole, ma qui dentro poi nelle aule del Parlamento facevano quello che volevano. E stanno continuando a farlo ancora oggi, perché vengono a raccontarvi che sono contro le discariche, vengono a raccontarvi che sono contro i termovalorizzatori, ma alla fine, quando c'è da fare i fatti, i fatti sono quelli lì. Sono a favore delle discariche, a favore di, dei termovalorizzatori. E perché ve lo dico? Perché la mozione numero 10, invece, è quella che a me ha fatto ridere di più. Perché la mozione numero 10, invece, riguarda un'altra parte della Sicilia, che è San Filippo del Mela. Lì c'è una eh, centrale elettrica eh, della, a, a, a olio esausto. Credo che, che, che sia della... Di, di, credo che sia di Enel o di Eni adesso non mi ricordo, mi scuserete per questa cosa qui lo cerco nella, nella mozione ma non lo trovo e la vogliono riconvertire però la vogliono riconvertire e farla diventare praticamente un inceneritore. hanno già chiesto delle autorizzazioni hanno già chiesto delle cose, il ministero a Roma ovviamente è d'accordo, capirai il Partito Democratico è il partito degli ingeneritori quelli piazza ingeneritori ovunque hanno addirittura nominato quella sede, quella centrale, un sito strategico nazionale, proprio perché avevano paura che qui in Sicilia vincesse il Movimento 5 Stelle e li sbaragliasse completamente da quel punto di vista lì, l'ambiente non si tocca quella, quella è già una zona che è fortemente eh, eh, investita da problemi di inquinamento ambientale e Milazzo è praticamente a due passi ecco la raffineria, tutto il polo che c'è lì in quella zona ma noi ci ritroviamo però con una mozione che la leggiamo e diciamo caspita questa mozione è interessante perché dice chiaramente sul piano della gestione dei rifiuti e sulla centrale termoelettrica di San Filippo del Mela e vi, vi, ve la leggo, vi, vi leggo un passaggio considerato che i cittadini residenti nella Valle del Mela stanno utilizzando tutti gli strumenti utili per manifestare la preoccupazione per la trasformazione della destinazione d'uso della centrale in termovalorizzatore senza una pianificazione della gestione del ciclo dei rifiuti. E quindi la mozione impegna il governo e la regione, fra le altre cose, a scongiurare il rilascio delle autorizzazioni relative alla riconversione della centrale termoelettrica appunto, in, in generitore. Noi guardiamo questa mozione e diciamo caspita questo è un atto davvero di buonsenso chi lo firma? Catalfamo, Amate e Galvagno chi sono? Perché magari voi non li conoscete sono di Fratelli d'Italia sono della maggioranza di Nello Musumeci ora io faccio un plauso perché fra l'altro ho detto ai colleghi guardate noi siamo pronti a sostenerla ve la sosteniamo quindi ascoltiamo praticamente le parole del, eh, del Presidente della Regione e ora ve le faccio sentire e sono eh, permettetemi di ritrovarle ok, queste qui ascoltate cosa dice sui termovalorizzatori in Sicilia c'è bisogno di impianti di compostaggio bene non c'è bisogno di termovalorizzatori ah, oh, meraviglia si è detto una volta per tutti bravo io non sono del partito che demonizza i termovalorizzatori, ma non sono neanche del partito che ritiene che i termovalorizzatori siano la soluzione. Perché se nei termovalorizzatori deve arrivare solo la parte residua, e cioè il 10%, il termovalorizzatore, se lo si vuole creare, può essere anche piccolo, lo si può contenere in una stanza e non ha nulla da bruciare. O come avviene a Bolzano, non, la, il termovalorizzatore che opera all'interno della città, a Bolzano, a Bolzano, che opera all'interno della città, non funziona da due anni. E alla mia domanda, perché non funziona? È perché, Presidente, non c'è più spazzatura che arriva al termovalorizzatore. Quindi il nostro problema non è come eliminare il 10% dei rifiuti residuo. Il problema è come eliminare il 90% che oggi va nelle discariche. Non mi interessa il discorso del termovalorizzatore. Se serve poi ci confrontiamo. Ma in questo momento noi non prevediamo di realizzarne. Benissimo. Quindi in questo momento noi non prevediamo di realizzarne. Ha detto che dobbiamo creare... I centri di compostaggio che non dobbiamo creare termovalizzatori, le parole le avete sentite? Io ho voluto mettervi proprio i video. Attenzione, ve lo faccio vedere. Eh? Questo è il sito dell'ARS, dell'Assemblea della Regionale Siciliana. Io non sto taroccando video di nessuno, sono quelli originali che trovate in rete e ve li potete andare a guardare. Fra l'altro, i minuti sono indicati, quindi vi potete andare a prendere come ho fatto io il suo intervento e ve lo andate a cercare. Io ve lo taglio per comodità perché dura quasi 70 minuti l'intervento ma poi andava ad ascoltare tutto se volete serviva. però dice noi non abbiamo bisogno di termovalorizzatori quindi c'è questa mozione qui la numero 10 che vi leggevo poco fa firmata dai membri della maggioranza da tre membri della maggioranza e noi diciamo caspita allora votiamo almeno questa sui termovalorizzatori e allora la votiamo lui, il Presidente, gli chiede il parere del governo e lui fa, il governo si rimette all'aula. Ma come si rimette all'aula? Immaginavamo parere favorevole. Ah, si rimette all'aula. Quelle della maggioranza si cominciano a guardare e succede l'incredibile. Mozione numero 10. La vedete qui, mozione numero 10, eh? la votazione. Guardate qui, votano sì, tutto il Movimento 5 Stelle, qualcuno del PD, c'è uno di Diventerà Bellissima che ci dà un voto, Galluzzo. Votano no, Amata, è uno dei presentatori, guardate qui, Amata presenta la mozione, Amata vota contro la mozione. E poi incredibilmente Catalfono e Galvagno che erano in aula, Catalfo è anche intervenuto, invece risultano assenti. Assente Catalfono, assente Galvagno. Come fanno? Prendono e estraggono il tesserino al momento della votazione. Li vedete qua. Alla fine fra i votanti e gli astenuti, eh, Musumeci vota, vota contro questa mozione dopo che aveva detto che voleva più impianti di compostaggio e non voleva ingeneritori, vota contro una mozione che prevede di non far fare un ingegneritore alla Valle del Mela Morale alla Favola presenti 55, votanti 54, maggioranza 28 favorevoli 27, contrari 19 astenuti 8 e non raggiungendo la maggioranza dei 28 la mozione viene anche questa respinta è incredibile questa cosa perché racconta davvero di un'altra cosa questa è la votazione su un'altra mozione su Cicli. la stessa cosa anche qui signori a Scicli vogliono anche qui fare, mi pare, una discarica, vogliono ampliare una, una super mega discarica, fra l'altro di rifiuti che non abbiamo ancora ben capito, se sono dei rifiuti che in qualche modo possono essere pericolosi. La nostra eh, Campo, Stefania Campo, che è della zona, eh, ha lavorato comunque con gli altri della Commissione Ambiente, hanno fatto una mozione e so, a questa mozione, anche qui, manca a dirvelo, votano sì quelli del Movimento 5 Stelle votano eh, no, non votano nessuno ma si astengono tutti quelli della maggioranza compreso Musumeci e compreso tutti i suoi sodali e alla fine però l'astenzione tu sai benissimo che in aula vale come un voto negativo per cui noi raggiungiamo sempre 27 sui 28 che dovevano essere la maggioranza loro gli astenuti sono 28 e anche questa mozione non passa. Con buona pace degli amici di Scicli e del Ragusano che ancora una volta vedono un che non sta dalla parte della gente perché queste emozioni nascono dai territori sono i cittadini che non vogliono quelle discariche sotto casa noi stiamo semplicemente portando dentro il Parlamento Siciliano le istanze di un popolo che è stanco di farsi vessare che è stanco di farsi inquinare e che è stanco di ammalarsi per quelle che sono poi gli arricchimenti di qualche casa di qualche multinazionale delle discariche che poi ci viene a piazzare sotto casa la bomba ecologica l'ultima cosa ma l'avete ascoltato però nelle parole, giusto? Ha parlato di impianti di compostaggio, ha parlato di riprenderci la dignità, se ascoltate il discorso fa un discorso ampio dove dice i rifiuti, i rifiuti devono diventare una risorsa, dobbiamo cominciare a costruire anche posti di lavoro, dobbiamo cominciare a credere, fa un discorso incredibile. Le parole sono meravigliose, soprattutto quando sei un abile oratore, allora lì riesci praticamente a parlare con tutti. Io voglio che vi chiedo è di verificare sempre i fatti invece, sempre. Vedete qui, questa è una bellissima mozione, non perché io sia fra i firmatari, ma perché ci hanno lavorato per tanti anni, non alla scrittura della mozione, l'hanno scritta in pochi giorni, ma tanti anni alla logica di questa mozione, Giambiero Trizzino, Angela Foti, eh, Valentina Palmeri e tanti altri tecnici, vi dicevo che non solo hanno redatto il piano di rifiuti regionale, ma hanno anche lavorato su questa cosa. Questa è la mozione numero 14, sono le misure a sostegno dell'economia circolare e della valorizzazione dei materiali post-consumo, che proprio è un po' la filosofia del movimento, ma ormai è la filosofia del mondo. Cioè, la dottoressa Poli, la ricorderete, ehm, è quella del, eh, era quella del centro di di Vedelago, purtroppo oggi non, non è più con noi, e io mi ricordo che quando facevamo gli incontri in Sicilia veniva e trovava dei sacchetti di rifiuti per strada diceva perché buttate via il denaro faceva questa battuta ma in realtà aveva ragione e la mozione proprio va proprio in questo senso sentite l'impegno che viene dato al governo da questa mozione anche per renderci conto se davvero stiamo scrivendo delle cose di buon senso o se stiamo scrivendo delle cose che non servono assolutamente a nulla eh, ve ne leggo alcuni guardate qui la mozione fa dei considerata dei pre eh? dice impegna il governo e eh? eh, guarda io ve li leggo riorganizzazione della governance regionale al fine di superare le criticità legate alle precedenti gestioni bah, sommato potrebbe non significare nulla però diciamo che in linea teorica dice di riorganizzare l'assetto territoriale è già un primo punto di partenza e anche qui Musumeci era d'accordo perché diceva di togliere le SRR e di fare una gestione provinciale separazione tra la gestione della raccolta dello smaltimento e del riciclo al fine di superare il fenomeno monopolistico è giusto perché se tu chi raccoglie poi chi smaltisce o chi ricicla sono soggetti diversi è chiaro che si creerà un fenomeno di competizione sana per il quale chiaramente poi il cittadino ne avrà assolutamente un giovamento in bolletta, ma ne avrà un giovamento anche a livello ambientale, perché le cose cominceranno a funzionare meglio. Semplificazione delle procedure per gli impianti di recupero e di riciclo dei rifiuti. È chiaro, la Regione deve eh, tutelare, ma soprattutto anche premiare, chi vuole fare impianti di riciclo e di riutilizzo. E allora mi devi dare delle, eh, delle autorizzazioni in tempi più brevi, mi devono costare meno buon senso ecco, per spingere in una direzione piuttosto che in un'altra e questo si, si chiama chiaramente fare politica ovviamente nella, nella maniera più alta divieto di smaltimento dei rifiuti riusabili riciclabili e non trattati è chiaro se un rifiuto è riusabile o riciclabile o non è trattato e può essere avviato perché lo devi andare a smaltire in discarica perché è parte da lì come fai a salvaguardare un pro, il nostro ambiente se continui a riempire le discariche di tutto? Cominciamo a togliere innanzitutto quello che per logica non ci dovrebbe andare. È riutilizzabile? Non va in discarica. È riciclabile? Non va in discarica. Non è trattato perché non è passato dal trattamento meccanico-biologico del TMB e allora non può andare in discarica. Sembrano delle cose ovvie. Divieto di qualsiasi forma di ingenerimento di termovalorizzazione o gassificazione di qualunque tipo di rifiuto urbano indifferenziato. Non ve lo spiego neanche, avete già capito. Applicazione obbligatoria della tariffa, puntuale da parte dei comuni siciliani, attuazione delle disposizioni in materia di compostaggio domestico, premialità per coloro che praticano il compostaggio domestico piani di realizzazione della filiera alimentare e delle banche alimentari perché questa cosa dei rifiuti si sposa anche su come mangiamo e cosa mangiamo e mi pare anche abbastanza importante ed è intelligente che lo abbiano inserito in questa mozione i miei colleghi centri per il riuso e centri per la raccolta e per il riciclo recupero degli imballaggi nei centri commerciali informazione ambientale perché una buona informazione poi diventa un trampolino di lancio per le buone pratiche e la partecipazione dei cittadini ovviamente e l'avvio dei protocolli intesa con i consorzi e le filiere come avranno votato a questa mozione? manco ve lo dico perché è qui sotto gli occhi di tutti mozione numero 14 votano sì tutti quelli del Movimento 5 Stelle Fava, alcuni del Partito Democratico votano no tutti in linea, la maggioranza Musumeci compreso e tutti quanti e quindi la votazione finisce 26 favorevoli, 31 contrari la maggioranza era di 29 e quindi la mozione non viene approvata. Questo è tutto quello che è successo martedì. È un po' lungo e forse anche un po' noioso, però quello che voglio fare capire è questo. E mi sono stancato di sta gente che viene nelle nostre città, viene a stringere la mano del sindaco, viene a stringere la mano dei cittadini, fa una carezza a un bambino e poi ci dice che è tutto a posto. Perché tutto a posto non è nulla. Qui si stanno continuando a spartire quello che, dovevano, che hanno fatto gli altri e stanno soprattutto continuando a non avere nessuna idea di come tutelare l'ambiente. Quando qualcuno viene qui dentro dopo 100 giorni che è al governo e mi viene a dire ah ma noi stiamo facendo, non stiamo facendo, a me non interessa di chi è la responsabilità, a me non interessa quello che hai trovato, io vorrei capire quello che tu vuoi fare da oggi in poi. E se la tua soluzione è quella di continuare ad andare a Roma per farsi dare i poteri speciali per poter poi portare per tre anni l'immondizia con le navi all'estero, allora scusami ma questo è un film che io avevo già visto e soprattutto una storia che mi avevano già raccontato, e non ha funzionato, e ma perché la voleva fare Crocetta, perché la voleva fare Lombardo e perché la voleva fare Cuffaro, di nuovo con te in dote, cosa porti? Perché era questa l'idea. E allora io vi lascio, è stata probabilmente una direttina un po' lunga, però a me piaceva raccontarvi tutto quello che è avvenuto. Non credete alle balle, mai, mai, mai, e state soprattutto curiosi per andare a guardare tutto quello che volete, perché ho visto che in rete già gira qualche sostenitore di Musumeci che dice Ah, oh, Musumeci. Musumeci non era contro niente, perché col voto ha dimostrato che non era contro la discarica di Gira, contro la discarica di Scicli, contro il termopolarizzatore di San Filippo del Mela, ed è contro invece la buona pratica dell'economia circolare. Ciao a tutti e buona giornata.